Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Ciao carissimi, un caro saluto a tutti voi che siete sul nostro canale e anche oggi ci concedete qualche minuto del vostro tempo per condividere questa breve conversazione con voi su un tema, credo, interessante e che ci potrebbe aiutare, di fatto ci aiuta, a chiarire alcune posizioni che, eh, sempre sulle scritture, che tante volte così possono passare nel dimenticatoio o essere fraintesi. Se vi piacerà il nostro, il nostro video vi preghiamo sempre di mettere qui sotto l'iscrizione, attivare la campanella, ovviamente tutto, tutto gratis, e così voi ci aiuterete non poco. E se vi piace potete anche condividerlo ovviamente con chi pensate possa gradire questo tipo di approccio ehm, per peritale scritturistico. Nel capitolo 6 del Vangelo di Marco, al versetto 9, un brano parallelo lo abbiamo nel capitolo 10 di Luca e anche nel capitolo 10 di Matteo con alcune piccole differenze, per quello noi scegliamo il testo forse più arcaico, quello di Marco, noi troviamo scritta, eh, troviamo scritto così, troviamo scritto così. chiamò i dodici, versetto 7, incominciò a mandarli a due a due, diede loro il potere sugli spiriti immondi e poi dice, ordinò, oltre al bastone, dice, non prendessero nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa, né calzari, ma calzati solo i sandali, non indossassero due tuniche. Nel brano di Matteo si dice la stessa cosa non si parla di indossare due tuniche parla di due tuniche In Luca non si parla delle tuniche ora il testo nelle traduzioni italiane quella che vi ho fatto adesso è quella più diciamo alla lettera seguendo il testo greco in tantissime versioni eh, scusate se mi viene da ridere perché c'è da ridere eh, si pensa eh, ad esempio mh, dice non... Non portate il ricambio della veste, perché nella testa noi abbiamo polarizzato il fatto che Gesù, e soprattutto in questo caso Marco, spendano tempo per spiegare che tipo di dotazione noi dobbiamo portare quando noi, non i dodici, noi, gli dice i dodici, ma noi pensiamo che noi dobbiamo andare a evangelizzare con l'infradito, eh, portate il bagno schiuma, portate il doppio accoppatoio, no? Se non sembra brutto. Ecco, quindi il Vangelo si occuperebbe quindi del beauty. Um, eh, allora. se si facesse la, la, la, la, la, la, la fatica di andare a vedere il testo in greco si vedrebbe che il termine usato per le due tuniche quindi non si parla di nessun ricambio è ketonet lo dico in ebraico perché è lo stesso termine greco ebraico ketonas no? eh, eh, ketonet in ebraico è ketone. E la tunica è, è, ha una valenza importante per la cultura di Israele, dai tempi di, della tunica di Giuseppe, vi ricordate nel racconto genesiaco, alla tunica di Tamara, alla, alla tunica bis ritorta dei, dei sommi sacerdoti e dei sacerdoti normali, anche dei Leviti. Quindi basterebbe digitare, fare una ricerca, ovviamente io vi dico fatta la su Sefaria, ma perché è uno dei siti più qualificati che usiamo, oppure si va a vedere sul testo ovviamente in ebraico e tannaitico o nel, nell'aramaico e troverete che anche all'epoca di Gesù nel trattato di Yomah che è il trattato che, diciamo, sul Kippur, Yomah vuol dire il giorno per eccellenza eh, 7 eh, 7.3 eh, nel trattato di Arachin il foglio 16a e nel, nel trattato di Zevachim, quello sui, sui sacrifici, 88 il foglio B, noi troviamo che all'epoca di Gesù la veste, la tunica, che tonet, le tuniche, Gesù dice di non portarne due, è come se vi dicessi non uscite con due camicie, no, altro che ricambio, era uno strumento espiativo addirittura per i peccati più gravi fino all'omicidio la motivazione che danno i hachamim di quell'epoca eh, i, i saggi, era che eh, era sdoganata la tunica imbrattata del sangue che non era di Giuseppe ma a Jacob fu fatto passare per quello di Giuseppe il secondo motivo è perché la tunica dei sacerdoti veniva coperta colp colpita giustamente dal sangue delle, delle, del, del capro o degli animali che venivano sacrificati e quindi per i peccati più orribili peggio del peggio del peggio del peggio bastava la tunica per espiare il peccato io lo so che noi cristiani abbiamo sempre questa storia dell'espiazione legata a quattro versetti cinque ma uno è doppio sull'espiazione e basiamo tutto su quello sull'espiazione del sangue di Cristo e bypassiamo il sangue pasquale che una valenza molto, molto più ampia: eh, il passaggio dalla, dalla schiavitù alla libertà, dalla morte alla resurrezione, da questo leone al leone del Padre. Ho desiderato mangiare, desiderato tanto mangiare di questa Pasqua, la sua Pasqua, di questo passaggio. No? E quindi, quando si parla di ispirazione, noi si vengono un po' le, le, le, le, le, così, la, la sghiribisia si dice nel mio dialetto. E, però all'epoca era così. Quindi, proviamo a ricontestualizzare. Gesù dice. Non indossate, secondo Marco, eh, due tuniche, ma una sola. La Teshuva si fa una volta. Per i figli di Israele è una cosa seria, si fa una volta. C'erano dei Quanim nel gruppo dei dodici, storicamente accertato, e usava Mikhetonet. Cioè, le tunic, al di là di che cosa significhi, no? in italiano. Ecco, ma in greco che richiama la stessa omofonia, ma anche la stessa grafia del testo del, del termine ebraico, come raka, come rabbi, come amen, no? Tutti termini che non sono stati, sono stati traslitterati e basta, non sono stati tradotti. Ecco, altro che ricambio, Gesù non sta facendo la lista del beauty. Gesù sta dicendo, andate, le, e qui Matteo ci aiuta molto, andate alle pecore perdute della casa di Israele, non dai Guim, gli predicate la Teshuvah, guarite, sanate, esorcizzate. E, sempre ai dodici, portate una tunica, non due. Non ci sono possibilità di fare due Teshuvot, ma una sola, una metanoia, una, una conversione al Dio vivo e vero sperando di avere così eh, soddisfatto la, questa curiosità, Gesù quindi non si intende di galateo, ma si intende molto di perdono. E le condizioni le pone sempre lui. Stiamo parlando dei figli di Israele, stiamo parlando di brani evangelici, le, le chiese si comportano in, in maniera differente perché lo Spirito Santo ha dato normative diverse, ma se noi leggiamo questo testo di Marco o i brani paralleli di Matteo e di Luca, non possiamo banalizzare, come spesso viene fatto, perché questa cosa indica l'urgenza, un vestito solo, no? il ricambio, non portate i ricambi, andate con le, le ciabatte, con, con gli infred... No, i sandali richiamano l'esodo, ma quella sarà un'altra puntata e un altro video. Vi saluto, vi ringrazio e alla prossima, ciao!